Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Allora ragazzi, eh, prima di iniziare il video volevo ricordarvi che ci sta in corso un contest sia sul mio canale su quello di MaxiMilk vi lascerò il link in descrizione e anche in descrizione raga, vi lascerò il link del gruppo Telegram dove anche lì si terrà un contest è poca roba sul, te sul gruppo Telegram però è sempre soldi gratuiti quindi se volete unirvi al nostro gruppo Telegram passate in descrizione bene raga possiamo passare direttamente al video ari eccoci qua ciao a tutti e ben ritornati sul canale allora faccio questo video perché siccome tanti dicono no ma il tuo afterpatch non funziona più è stato pacciato bla bla e bla bla questo è l'after patch che avevo trovato per la bmx per mettere la bmx dentro la base operativa e con questo si può fare anche le auto in god mode praticamente vi servirà l'oppressor vi servirà l'Avenger e base operativa come vedete l'ora ragazzi l'ora che è molto importante l'ho fatto stasera non so quando caricherò il video perché non lo so comunque per vedere il video completo potete andare uh, tra i miei video e lì ci sta afterpatch bmx dentro la base operativa per mettere la bmx io oggi faccio uh, il god mode delle auto tutte le auto in sessione ragazzi sto parlando praticamente um, io vi do la possibilità di avere in gadmod tutte le auto in sessione cioè qualsiasi auto voi ci salite all'interno sarà in gadmod e, tranne quelle della base operativa non chiamate quelle della base operativa perché vi riporterà indietro nella base operativa il resto potete prendere auto da per strada come ho detto potete prendere um, Auto personali, moto personali e um, i cioè, gli aerei i ragazzi non vanno in God mode perché uh, non possono entrare nella base operativa giustamente. Comunque, come vedete anche io ci provo e ci riprovo più volte. In pratica ci ho messo circa 3-4 minuti, ci ho provato 4-5 volte prima che mi usciva il glitch però il glitch funziona e funziona benissimo non so perché la Rockstar non lo patchi perché a me sinceramente questo mi ha rotto veramente tanto le paline ma tanto tanto e perché lo deve patchare punto cioè, è impossibile che non lo patchi Sto glitch comunque alla fine ci riuscirò a scendere dalla moto com cioè, come vi ho detto andate a vedervi il video vi lascerò pure questo di video in descrizione così vi andate a vedere l'afterpatch per come mettere la bmx nella base operativa da soli praticamente da soli e questo è il video per farvi vedere come avere qualsiasi auto in god mode in una sessione senza l'aiuto di nessun amico un altro uh, god mod delle auto ragazzi che si fa con l'eclipse uh, con l'eclipse tower però si si ha bisogno di un amico in uh, sessione quindi quello non so se lo porterò sabato o domenica non so sicuro però come vedete alla fine ci sono riuscito uh, premendo tutti i tasti insieme, facendo cazzate roba del genere e comunque come vedete mi ha dato abbastanza tempo per uh, uccidermi ragazzi come quando sono spawnato al Monte Cilian. non so perché questa cosa però mi ha dato abbastanza tempo adesso vi farò vedere che uh, il Criminal Enterprise Pack è bugato come vedete non ci si può cliccare sopra in pratica voi da qui dovete andare col colpo di Lester all'appartamento, entrare, prendere la BMX, tirarla fuori e cazzate il genere. Invece se volete le auto in God Mode ragazzi, dovete ehm, avviare una missione da Rockstar o una missione, ehm, cioè um, una gara qualsiasi proprio, qualsiasi cosa. Io in, in effetti ho avviato una mia gara che... Ehm, mi dà praticamente errore e quindi ho avviato una mia gara, però funziona anche con uh, le gare e le missioni della Rockstar. Basterà che quando siete uh, nella lobby premete cerchio e uscite fuori. Comunque ragazzi, vi ricordo di nuovo passate in descrizione perché c'è il link del contest mio che regalerò una PlayStation 3 un account gliciato e una share card da 15 euro maxi milk eh, regalerà un account gliciato e se vi volete iscrivere al gruppo telegram lì si regala un codice psn da 10 euro per adesso più in là vedremo dipende quanto quante persone entreranno nel gruppo e quanti ne saremo e io ehm, cercherò di ehm, fare questo tipo di contest ogni fine settimana quindi vedete voi insomma eh, chi altro è che vi regala tutte queste cose su GTA che io non l'ho sentito in giro non l'ho sentito e... Sinceramente penso che non lo sentirò mai perché che come, come ho detto PlayStation 3 account glitchato e eh, Shark da 15 euro e eh, 10 euro sul gruppo Telegram e eh, Maxi Milk un altro account glitchato dove le trovate tutte queste cose iscrivetevi ai nostri canali e vedrete che ce ne saranno anche tante altre Belle sorpresine per voi Come vedete ragazzi comunque Le auto vanno in God Mode um, Qualsiasi auto io prenda Non importa Una volta che ci sono salito all'interno ehm, Vado su Tasto opzioni Vado su Criminal Enterprise Ritorno indietro e sarà in God Mode. Che sia un'auto da strada, che sia un oppressor, che sia una un macchina personale, che, che sia una moto, un faggio, un appetto ragazzi, sarà in God Mode se voi fate questo glitch. Se invece vi ho detto volete il glitch della BMX all'interno della base operativa, passate sempre in descrizione che lo lascerò lì ragazzi comunque penso che per questo video sia tutto spero che ehm, non mi scrivete ancora sotto il video o anche se mi scrivete se io vi dico che non è pacciato non è pacciato perché eh, ogni tanto controllo forse non controllo ogni giorno forse non metterò sul titolo pacciato perché non me ne vado a metterlo eh, però se qualcuno me lo chiede sul commento non mi fa un'affermazione gli rispondo comunque per questo video è tutto vi ricordo passate in descrizione e vedete i contest vedete il gruppo telegram vedete quello che cavolo vi pare per fine settimana vi porterò un glitch con um, sempre delle auto in God mode con l'Eclipse e con un amico ragazzi. E Forse ci sarà anche qualcosina con la base operativa. Quindi per questo video è tutto ragazzi. Noi ci si vede ad un prossimo video. Ciao a tutti.